Ecco, ora che abbiamo fatto anche l'animazione, andiamo a prendere e a cercare di costruire una mappa. La mappa, andiamo, la mappa è vuota, creiamo una mappa nuova, quindi facciamo più. La mappa prendiamo praticamente la mappa che abbiamo costruito e questa mappa praticamente ha degli elementi che sono costruiti e con um, delle dimensioni praticamente che dovrebbe essere quella giusta vediamo un po'. Ah, no, vedete che eh, non è 24x16 ma è, è, praticamente eh, facendo così ci permette di prendere dei quadratoni invece noi dobbiamo prendere la metà di questa quindi eh, la, cioè, le dimensioni del blocco praticamente sono 8x8 8x8 e una volta che abbiamo detto che sono 8x8 facciamo applica a questo punto vedete che possiamo prendere il nostro eh, i blocchi eh, delle dimensioni esatte in cui è fatta la mappa ora come funziona questa cosa qua si eh, clicca praticamente per esempio, se si vuole fare una piattaforma fatta così la si, si seleziona e poi andando qua praticamente si mette eh, se vogliamo fare una piattaforma che parte eh, delle piattaforme che sono così, praticamente si eh, mettono le nostre piattaforme sotto. Se si vogliono arricchire con degli elementi, tipo la luna, la luna praticamente si mette lì, no? e si possono prendere i vari elementi e impostare a piacimento. Ad esempio, per fare eh, una piattaforma un po' più alta, si può prendere questo pezzo, qua, il pezzo di destra, qua ad esempio e si ottiene praticamente una piattaforma un pochino più organizzata se vogliamo mettere le, eh, i vari effetti tipo la, la zucca quindi questi sono tutti gli ostacoli che possiamo mettere e poi possiamo mettere in generale delle stelle che poi vediamo questo però si può fare come ha fatto vedere Michele diciamo una seconda mappa perché se si mettono degli oggetti in questo modo oh, diventano come vedete quel bordo Uh, tra l'altro disturbano un pochino perché coprono tutto il resto comunque lavorando in questo modo potete infilare tutti gli oggetti i fiorellini ad esempio anche potete mettere fate i fiorellini sulla, su dove volete e, e lo decorate come volete insomma quindi a questo punto la mappa la costruite poi una volta che avete la mappa del primo livello ad esempio questa potreste chiamarla livello 1, poi potete eh, costruirvi una, altre mappe ai vari livelli. E poi vedrete che con Quick si prendono mappe, giocatori e, e sprite e si lavora sopra. Questo è tutto per eh, come costruire una mappa partendo da un'immagine eh, con tutti i suoi componenti come in questo esempio.